Oggi sarà un video diverso dal solito perché abbiamo un ospite che si chiama Daisy e non ce la faceva stare senza di me solitamente io chiudo la porta quando inizio il video però è sgusciata proprio e quindi ho detto vabbè dai fa niente resta qui con me vero? Mm? Vero che sei brava? amore, mm. Sei bravissima Prima di arrivare all'argomento del titolo che c'è qua sotto Vorrei raccontarvi una storia. Qualche giorno fa YouTube ha rimosso il video di Akatsuki no Yona che avevo fatto più di un anno fa, che aveva da poco raggiunto le 500.000 visualizzazioni. Ora, so che sono comunque una persona che non pensa alle visualizzazioni e ai numeri, però comunque mi dispiace perché volevo trasmettere delle emozioni con quel video e mi sono resa conto che adesso non potrò più farlo. Però comunque sia, sono contenta del risultato ottenuto. Ovviamente senza comprarle le visualizzazioni, eh? Ma qui adesso arriva il bello. Una volta che sono andata a vedere sulle mail, vabbè, c'era comunque l'azione copyright, bla bla bla, però dopo ho visto che c'era anche un'altra mail dove... Mi scrivevano per un video che avevo fatto di un'applicazione precisamente sto parlando dell'applicazione manga memo per chi non sapesse di che cosa sto parlando manga memo è un'applicazione che è aggiornata sulle uscite dei manga del mese precedente corrente e successivo puoi selezionare i manga da seguire e in base a questo ti avverte sulle varie uscite e fa anche una statistica di spesa mensile comunque per maggiori informazioni vi rimando al video che avevo fatto tempo fa devo dire che non mi aspettavo di eh, ricevere una mail proprio da dai proprietari di quell'applicazione dei creatori proprio di quell'applicazione anche perché io non ho un canale molto grande se per quello non non monetizzo neanche faccio pubblicità gratuita praticamente eh, se vedo qualcosa che va bene che mi piace lo, ne parlo e via insomma niente mi hanno ringraziato tra l'altro li ringrazio nuovamente perché mi hanno dato dei codici per avere l'applicazione plus che in teoria sarebbe a pagamento per farvi capire Mangamemo è un'applicazione gratuita però c'è anche la versione plus che sarebbe quella a pagamento che ha qualche funzionalità in più rispetto alla versione gratuita non cambia moltissimo però comunque è bello avere un'applicazione a pagamento che però non hai pagato insomma ho deciso di fare un contest in pratica dovrete scrivere qua sotto i commenti l'hashtag codici Mangamemo in modo tale che io so che siete interessati e vi aggiungo in lista. L'unica cosa è che ho bisogno che mi scriviate anche in privato su Instagram, vi lascio comunque il mio profilo qua in questo video e sotto in descrizione. Questa domenica farò una live su Instagram dove ci sarà l'estrazione dei nomi delle persone insomma, che hanno vinto. E che quindi avranno i codici gratuitamente l'unica cosa è che questi codici scadono questo fine mese quindi devono essere attivati entro questo fine mese una volta attivati i codici l'applicazione rimarrà col tempo sempre nella versione plus ovviamente io non ci guadagno niente per questa cosa ci tengo a sottolinearlo semplicemente appena ho ricevuto questi codici ho pensato ma perché non regalarne alcuni ai miei iscritti che mi supportano sempre e quindi ho detto dai facciamo questa cosa ho chiesto se potevo farlo, mi hanno detto di sì e niente al momento ci sono tre codici liberi quindi mi raccomando, questa domenica live su Instagram, sul mio profilo di Instagram, ci sarà l'estrazione delle persone che avranno vinto i codici di MangaMemo. Successivamente i codici li invierò tramite messaggio privato di Instagram. E mi raccomando di scrivere qui sotto i commenti l'hashtag codici MangaMemo